ho, Ho deciso: quest'anno per lui delle belle mutande. Gianmarco, vai a giocare col nonno. Vai a giocare con il nonno, vai a giocare con il nonno. Non è morto, sta dormendo, vai. Oh, queste, che belle, con la Oh, queste, che belle, con la proposcide. Oh, che scarpe! Ma che mutante ma io le compro le scarpe! Ma sì, le compro questa! Lo so, lo so, il cellulare che ho visto in vetrina, sono sicura, è il cellulare! Sono due anni che desidero questo cellulare, finalmente! Ma che min! Up from the house jump reindeer pump, oh jump, oh che cazzo! Ma cosa me ne faccio della lampadina? ma grazie mi serviva proprio